questa festa del 2018 solo dicendo grazie al Signore che ci ha salvato il buon lavoro oggi non abbiamo avuto quindi questo certamente ci ha dato un po' di serenità nel pomeriggio. solo per questo dovremmo dire grazie visto che abbiamo distrutto questo mondo che ha nelle sue mani per cui non abbiamo più stagioni, non abbiamo più nulla ormai siamo davvero a rischio questo morto è a rischio però oggi ci ha concesso la grazia di lavorare serenamente dalle 6 in poi addirittura eh, tutta la paura di questa mattina l'abbiamo superata per questo vorrei concludere con due espressioni che mi avete sentito dire già la notte del sabato ma che vorrei che voi accogheste del vostro cuore quell'invito della parola di Dio che in questi giorni abbiamo ascoltato che vale per i giovani, per gli anziani per tutti alzati ci dice Gesù Salvatore questa sera e mangia che cosa devi mangiare non solo le belle cose che abbiamo in Calabria dobbiamo mangiare la parola di Dio dobbiamo ritornare al Vangelo perché solo il Vangelo ci dà una parola di speranza e ci dà una novità di vita mangiare, ciparci non delle cose passeggere dei pettevolezzi delle mormorazioni delle maldicenze, ma ciparci di cose sane e queste cose sane lo ritroviamo nel messaggio che Gesù, Salvatore, ha voluto dare a ciascuno di noi. La festa ogni anno ci parla. Gesù, Salvatore, ci ha parlato proprio passando anche tra le nostre case. Non mettiamo in secondo ordine i messaggi che ogni anno noi riceviamo. Alzati e mangia. Dobbiamo quest'anno ci ha detto in maniera particolare il Salvatore che se vogliamo seguirlo dobbiamo diventare più santi, più santi significa non che dobbiamo essere chissà che cosa con l'aureola, più santi significa più felici, più contenti della vita, più beati, perché se seguiamo lui saremo più felici, più umani, restiamo umani è uno slogan che sta girando ma penso che ne vale la pena guardando a Gesù, Salvatore dire restiamo un pochino più umani e infine Gesù ci ha indicato la via per essere felici per essere felici dobbiamo tornare alle beatitudini vi ricordate Gesù così diceva? beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli beati i misericordiosi perché troveranno misericordia beati gli operatori di pace perché vedranno Dio beati quando sarete insultati e mettendo diranno ogni sorta di male contro di voi Rallegratevi e gioite perché grande è la vostra ricompensa nei cieli le otto beatitudini che vi invito a trovare sul telefonino e di memorizzare per quest'anno sono il segno del cristiano ormai dobbiamo smetterla di essere neutri o neutrali essere cristiano comporta un cambiamento di vita e tutti dobbiamo cambiare la società di oggi si aspetta da noi un cambiamento si aspetta da noi cristiani qualcosa di più allora ritornare alle beatitudini significa impegnarsi nel perdono quanto è bello stare in pace con noi stessi e con gli altri quanto è bello vivere la festa come l'abbiamo vissuta anche quest'anno e allora Gesù ci dà un ordine stasera mi assumo questa responsabilità nel nome di Gesù Salvatore io lo do a voi quest'ordine alziamoci e camminiamo nella vita Non fermiamoci, risorgiamo dalla tomba del nostro cuore guardiamo al positivo non guardiamo sempre in continuazione le cose negative questo negativismo ci sono delle cose belle nel nostro paese, attorno ai nostri paesi i nostri monti, tutto quello che abbiamo è bello non dobbiamo decruparlo naturalmente con la nostra vita dobbiamo renderla più bella anche la nostra festa e io ringrazio tutti perché ogni anno che passa facciamo qualche piccolo passo in avanti grazie a Dio di miglioramento e questo è un segno che stiamo camminando quando si cammina si sbaglia si può anche sbagliare perché si può inciampare e cadere però l'importante è il camminare ed ecco perché quest'ordine nel nome di Gesù me lo chiedo di questo Gesù che noi portatori portate e che noi accompagniamo davvero lavorare per mettere fuori dalla nostra, dal nostro quotidiano ogni asprezza Ogni ira, ogni sveglio ogni maldicenza, come ci diceva San Paolo ieri sera, lavorare perché la nostra vita sia bella. Ed ecco perché innanzitutto ringrazio tutti voi che siete qui, anche dai paesi vicini, ad onorare il Santissimo Salvatore. Ringrazio il popolo che è la base della nostra festa. Facciamo un applauso a tutti noi, che siamo in popolo di noi. ci fosse la volontà di tutti che non potremmo fare niente questa festa è un miracolo ve lo posso assicurare io che sono in pasta secondo, ringrazio il sindaco e l'amministrazione le autorità civili e militari ringrazio anche le associazioni che hanno dato un buon contributo dobbiamo ancora crescere ma fiduciosi, andiamo avanti ringrazio gli sponsor ringrazio l'oratorio parrocchiale, poi la maggior parte di voi giustamente la mattina va al mare perché è così però la festa si compone vi invito a leggere sempre un manifesto di più iniziative anche i nostri ragazzi, i nostri giovani che hanno cantato, hanno animato hanno vissuto anche loro poi naturalmente ringrazio gli emigrati all'estero sia in Italia per la vicinanza che dimostrano di anno in anno soprattutto eh, ringrazio i portatori che quest'anno appunto hanno ancora dato motivo di crescita, dobbiamo crescere tutti tutti abbiamo momenti anche di povertà umana però dobbiamo perdonarci perché oggi scatto io domani scatterà un altro domani scatterà un altro ancora tutti siamo fragili e bisognosi di misericordia questo ci insegna il Salvatore e se non facciamo questo rischiamo di fare una farsa e io non voglio che facciamo una farsa impariamo di più dal messaggio che lui ci dona di anno in anno ed ecco perché siccome so che sono stanchi allora ringrazio in particolare i giovinetti nuovi che si sono avvicinati anche per questo servizio prezioso è un bel segno però come ogni anno dico ai giovinetti nuovi di imparare da chi ci ha preceduto e di essere sempre un cuore largo, capace di abbracciare più che restringere. Va bene? Il Signore sia con voi. Dimenticavo non per ultimo il mio grande comitato che per quanto non lo vedete di fatto c'è, e c'è in tanti modi, a volte con grande sacrificio, con grande silenzio ma ricordo sempre quello che vi ho detto sempre la festa non la fai il pubblicato la, fe... la festa la facciamo tutti ognuno può dare sempre il suo contributo nel rispetto e nell'ordine nella disciplina perché ci vuole anche disciplina quindi davvero grazie a loro ma accogliamo per questo la benedizione e preghiamo soprattutto per gli ammalati e i sofferenti, c'è gente che soffre e allora noi dovremmo Fronte sofferenza, volevo un attimino non giocare sulle povertà delle persone e sulla sofferenza delle persone. Chi fa questo non è cristiano. Chi gioca e gode della sofferenza degli altri non è cristiano, lo dico forte questo. E allora accogliamo l'invito di Gesù. Il Signore sia con voi. sia la nostra forza andiamo Voy